Alena Seredova posta una foto con Alessandro Nasi, primo bacio sui social Alena Seredova posta una foto sui social mentre bacia Alessandro Nasi Ad attirare lattenzione del gossip nelle ultime ore è stata lex moglie di Gigi Buffon, Alena Seredova. La bellissima modella è sempre stata davvero molto riservata, infatti nonostante sia legata allaffascinante manager di casa Agnelli Alessandro Nasi da circa tre anni, non ha mai reso pubblica la sua vita privata tramite i social. Oggi, però, ha fatto uno strappo alla regola. Forse a causa del clima romantico di Firenze, la seredova ha deciso di postare una foto mentre bacia il compagno sulla guancia, aggiungendo come didascalia, cancelletto Florence in love. La coppia ha festeggiato a Disneyland il compleanno di David Lee. La coppia ha festeggiato a Disneyland il compleanno di David Le, figlio di Alena Seredova e Gigi Buffon, il quale ha compiuto otto anni il 31 ottobre. A quanto pare, la voglia di far vedere quanto siano felici insieme ha superato la necessità di riservatezza di Alena. Inutile dire che i fan hanno subito riempito la foto postata dalla Seredova di commenti positivi. Tra i tanti. Siete bellissimi.